Grazie Presidente, molto velocemente il contenuto di questo impegno, eh, questo comune ha eh, dei accordi territoriali che risalgono al 2004, da indagini insomma, che abbiamo compiuto all'interno della Commissione che presiedo, sembrerebbe che addirittura quel quei accordi non fossero stati effettuati così come disposti dalla norma che li disciplina 431 del 98, quindi eh, mettendo a sistema le organizzazioni maggiormente rappresentative sia degli operatori privati sia degli inquilini. Quindi mh, diamo impegno alla Giunta di advenire a una nuova formulazione e un invito appunto ai territori per formulare dei nuovi patti secondo appunto il disposto della 431 in ogni caso facendo molta attenzione perché anche questo è un errore rappresentato dal Comune di Roma in passato a escludere da questa disciplina quindi dalla nuova delibera che ne eh, potrà conseguire tutta l'edilizia denominata ERP edilizia residenziale pubblica grazie